Pace e bene cari fratelli e sorelle, ben trovati. Continuiamo il nostro cammino nel Vangelo secondo Marco, completando oggi il primo capitolo. Viene un lebroso da Gesù che lo supplicava in ginocchio e gli diceva Se vuoi puoi purificarmi. Partiamo dalla condizione del lebroso. Il lebroso al tempo di Gesù viveva una vita tragica perché era escluso dalla città ed escluso dalla comunità credente. Infatti una persona che veniva definita malata di lebbra era costretta ad uscire fuori dal centro abitato e viverne all'esterno, lontana da tutto e da tutti. Addirittura se qualcuno si avvicinava doveva gridare impuro, impuro, spesso vestiti di bende, di stracci, con sonagliini rumorosi proprio per segnalare la presenza. Se qualcuno avesse toccato un lebroso sarebbe diventato a sua volta impuro. Infatti la domanda, se ci fate caso, è se vuoi, puoi purificarmi. Nell'Antico Testamento non era una categoria morale, cioè ho peccato o non ho peccato. Puro e impuro era più una categoria rituale, cultuale. Spiego. Se una persona toccava fisicamente determinate cose, ad esempio un morto, un lebroso, alcuni cibi, diventava impura. Cosa vuol dire? Non adatta al culto, era ritualmente esclusa dal rapporto con Dio. Prima di entrare al tempio doveva lavarsi, fare dei riti per tornare ad essere pura. Tenete conto che il lebroso non solo era escluso dalla città, ma era escluso anche dalla comunità credente. Si pensava fosse stato punito da Dio, quindi una persona sola, maledetta ed esclusa. Qui la particolarità dov'è? Che quest'uomo vada a Gesù invece, va da lui, non gli sta lontano, lo cerca e i verbi lo supplicava, gli diceva, sono al participio, esprimono una insistenza, una continuità. Nella sua domanda possiamo cogliere un'ambivalenza, anzitutto una grande fiducia, perché dice se vuoi puoi purificarmi. Tenete conto che era chiara la consapevolezza che solo Dio potesse guarire dalla lebbra. e qui l'ebroso non dice Gesù se lo chiedi a Dio se lui vuole può purificarmi, dice se tu vuoi puoi purificarmi, quindi da una parte una grande fiducia però dall'altra parte nasconde anche un dubbio, un quesito, un'incertezza un nel senso se vuoi, cioè il punto è ma Gesù vuole o no? Potremmo dire cela tante nostre tentazioni, cioè ma Gesù mi ha a cuore oppure no? Cioè Dio vuole la mia purificazione, vuole la mia liberazione, vuole che io viva una vita piena, sì o no? In fondo, provando un po' a metterci nei panni di questo lebroso, possiamo vedere in lui tutte quelle nostre malattie interiori che ci isolano in un modo o in un altro dagli altri. Quante volte anche noi portiamo dei vuoti profondi nel cuore, no? Quante volte questi vuoti hanno una radice nella convinzione di non essere amabili. Vuoi per disattenzioni vissute nell'infanzia o parole accusatorie forti che abbiamo ricevuto, sei un buona nulla, non sei buona, sei un cattivo. E via dicendo, vuoi che siamo cresciuti con una competizione con fratelli e sorelle e dovevamo sempre lemosinare amore o ci sentivamo sempre gli ultimi mai bravi abbastanza, siamo cresciuti con una sottile menzogna nel cuore, che non meritiamo la cura degli altri, e in fondo di Dio stesso, e così alcuni magari sono diventati diffidenti, vendicativi, altri cercano di sforzarsi e di fare tutto bene per meritarsi qualcosa, altri elemosinano attenzione o oh amore qui e lì, perché Gesù dovrebbe in fondo volere la mia purificazione, chi sono io per chiederglielo, perché dovrebbe prendersi cura proprio di me. Qui c'è un punto serio, no? Anche uno snodo esistenziale per la nostra vita ed è proprio l'agire e il parlare di Gesù che lo risolvono perché noi abbiamo bisogno di incontrare qualcuno che ci restituisca il nostro valore persone che ci facciano sentire voluti bene, degni di fiducia, di amore ma questo alla sua radice è solo l'incontro con Dio che lo può attuare nella nostra vita e non basta un secondo miei cari dobbiamo far nostra davvero la sua parola, le sue azioni lasciarci convincere profondamente del suo amore per noi Infatti Gesù cosa dice subito dopo? Innanzitutto ne ebbe compassione. Da qui si muove la salvezza, dalla compassione di Dio per noi. La compassione è un sentimento interiore che ti porta a sentire il dolore dell'altro e un'azione esteriore che ti porta ad agire in favore dell'altro. Qui è il motore dell'agire di Dio, la sua compassione per noi. Tese la mano e lo toccò. Qui c'è un di più grandissimo. Vi dicevo, secondo la legge rituale non si poteva toccare un lebroso. Gesù va oltre queste regole umane, questo tendere la mano, toccarlo non è il rito di un santone, di un mago, è il far sentire all'altro vicinanza, affetto, contatto, comunione. Così ha fatto nel suo farsi uomo, così continua a fare il Signore, che per mezzo dei sacramenti ci tocca in modo concreto, tangibile. E infine dice, lo voglio, sì, purificato. Cioè io voglio la tua purificazione, voglio che tu viva relazioni piene, voglio che tu sia un uomo, o una donna libero, voglio che tu ti senta amato. In fondo questo lo voglio risponde a tutti quei dubbi o pensieri che potevano essere anche nella mente del dell'ebroso, cioè ma io merito qualcosa, ma Dio vuole la mia felicità, vuole la mia salvezza, vuole il mio vero bene, la risposta è lo voglio. Convincerci che la volontà di Dio è il meglio per noi è una cosa meravigliosa, tante volte la gente parla di volontà di Dio come sinonimo delle tragedie che gli capitano, ti capita una sventura? Eh, è volontà di Dio, cioè inconsciamente associamo la volontà di Dio a tutti i disastri possibili e immaginabili che dobbiamo supinamente accettare, no, la volontà di Dio è il nostro meglio, è la nostra salvezza. Se permette che attraversiamo momenti dolorosi è sempre per un bene più grande. Torniamo al testo, la lebra subito scomparve ed egli fu purificato, istantaneamente ha efficacia la parola di Gesù. Dopo ci stupisce perché Gesù lo ammonisce severamente, lo cacciò via e gli disse guarda di non dire niente a nessuno. Gesù non vuole passare per un santone o uno che trasgredisce le leggi del tempo così tanto per fare il rivoluzionario o il figlio dei fiori. No, allora lo mette in guardia, non dire niente a nessuno, ma vai a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro. Il lebroso, quando guariva, doveva ripresentarsi al Tempio. I sacerdoti verificavano la guarigione e lo reintegravano nella comunità. Quindi Gesù sta dicendo non andare in giro a raccontare a tutti il fatto a modo tuo, entra nell'obbedienza alla legge, vai, offri quello che devi, che è prescritto, in questo modo vieni reintegrato nella comunità e questo servirà a testimonianza per loro, perché potranno capire, ma tu guarda, noi possiamo dire se questo è guarito o no, ma questo Gesù l'ha guarito e gli ha detto di fare tutto ciò che la legge prescrive, Cosa fa il lebroso? L'esatto opposto. Sicuramente pieno di gioia e di entusiasmo va e divulga il fatto. Vedete, qui ci è segnalata anche l'importanza dell'obbedienza, cioè una volta che iniziamo a seguire Gesù, è importante che ci lasciamo guidare dalla parola di Gesù e dalla Chiesa. È possibile guarire, sperimentare grazie e non cambiare, continuare a camminare su sentieri storti? Purtroppo sì. La generosità di Dio è grande. Quante grazie e doni ci elargisce. Poi sta a noi entrare in un cammino di obbedienza che ci porti a sbocciare sempre più, a crescere sempre più. È bellissimo perché qui Gesù vuole il meglio per questa persona, vuole che sia reintegrata in pienezza nella comunità. Questa persona purtroppo non lo fa e che succede? Che ora è Gesù che non può entrare nelle città, ha fatto la fine lebroso e la gente accorreva a lui. In conclusione, miei cari, vogliamo chiedere due cose al Signore. La prima che ci aiuti a convincerci del suo amore per noi, del nostro essere amati e amabili, del sapere che apparteniamo a Lui e che in Lui tutto trova senso. Secondo, che il Signore ci aiuti a far nostri i Suoi sentimenti e il Suo modo di agire verso gli altri. Anche oggi tanti sono malati di lebbra, e non solo nella carne. Tante sono le persone lebrose da tenere a distanza, persone ammalate, con dipendenze, con schiavitù di ogni sorta, stranieri, immigrati, persone che per noi rappresentano chissà un pericolo. La compassione di Gesù e il suo prendere contatto con il lebroso smuove i nostri cuori, perché possiamo essere canali dell'amore di Dio, a volte le persone diventate lebrose possono essere i nostri stessi familiari, ai quali non riserviamo il calore di un abbraccio, la tenerezza di una carezza, la consolazione di una parola carica di amore, di speranza. Che il Signore ci aiuti a riscoprire il valore dei piccoli gesti, verso tutti, specie verso gli ultimi, verso gli esclusi. Si racconta che un sacerdote trovò nella sacristia della chiesa alla quale era stato destinato un antico crocifisso del 1600, enorme, ma rotto, senza braccia. Ripararlo era molto difficile, allora scelse di appenderlo comunque. Sotto affisse una scritta Ora, le mie braccia siete voi. Che il Signore ci aiuti a ricordare che in quanto cristiani, sulla terra siamo noi, le sue braccia, le sue labbra, le sue mani perché attraverso di noi possano sentirsi amati da Lui e aprire il cuore a Lui. Che il Buon Dio vi benedica pace e bene a tutti!